fa le cose Game over Ciao Frettino Ti ricordi di me? Ah già non mi puoi sentire Non è le orecchie No no no no, no. Oh. Basta Metti là. Chi sei? Sei venuto qua per... <coughs> sei venuto qua per salvarmi? Polizia videoludica! Mani in alto! Aia! Che cazzo di male alla spalla! Mi sono fatto malissimo! Mi sa che la porta è bloccata! Non si apre! Ehi ragazzi! Mi date una mano? Ehi! Capo, deve spingere, non tirare! Ah, ok! Polizia videoludica! Mani Adesso, in alto! State indietro! Stai bene? Sei ferito? Oh mio Dio! Ma quella è una schiaccia! Cava tappa! Portalo via! Subito Capo! Ehi, un mostro. Ma io non ho fatto le niente, è stato lui a menarmi, guardatelo. driver è contro i denti. Non mi avrete mai vivo. <ride> oh mio dio, si è sciolto. Cosa sta succedendo? Non lo so, ma è meglio andare via.